Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it, continuiamo a parlare di software e continuiamo a parlare di software gratuiti che chiunque lavora con le immagini deve avere installato sul proprio computer. Oggi parliamo in particolare di Avidemux. Okay, è un software il cui nome è un po' tutto un programma. Vedete qui a destra l'interfaccia, un'interfaccia minimale e sulla sinistra qui vedete il sito internet ufficiale che in realtà è anche questo tutto un programma avidemux.org. Perché è tutto un programma? Perché se guardiamo eh, il sito internet di questo bellissimo software è veramente minimale, ok? Ci sono tre link, sostanzialmente l'ultimo manda al forum di questo software dove troverete la guida, informazioni e potrete confrontarvi con altri utenti, mentre i primi due link sono sostanzialmente delle, eh, dei mirror, degli specchi, dei siti gemelli in cui è ospitato appunto Avidemux. Eh, cliccando su uno di questi abbiamo la possibilità di avere tutte le informazioni su questo software e soprattutto la pagina dei downloads avidemux è disponibile sia per linux che per windows che per mac ma molti si domanderanno che cos'è avidemux beh ve lo spiego in parole povere avidemux è un bellissimo software che io per lo meno utilizzo, e molti probabilmente utilizzano, per tagliare video, ok? Vabbè, voi direte, eh, sono un montatore video, utilizzo Premiere Pro per tagliare i video. Certo, ma la comodità di Avidemux è intanto che è gratuito, quindi non dovete pagare assolutamente nulla per, la, per utilizzarlo, nessuna licenza. Secondo punto è che è velocissimo nell'esportazione, perché? Perché in parole tecniche, e mi perdonerete, in sostanza non effettua la transcodifica, quindi non va a ricomprimere il file, semplicemente si limita a prendere un file di input, eh, tagliare, a seconda delle linee dell'out che voi avete indicato ed esportare il file tagliato, punto. Quindi non si possono fare grandi montaggi, non è un software di montaggio video, è un software che io trovo molto utile se per esempio ho l'esigenza di prendere una clip lunga e far estrabolarne un pezzettino. Facciamo un esempio, qui ho il teaser di Anomalie l'Italia Occulta, se non sapete cos'è Anomalie l'Italia Occulta io vi consiglio di andare a visitare la pagina eh, Facebook Anomalie l'Italia Occulta o la pagina YouTube Anomalie l'Italia Occulta, c'è anche la pagina Instagram, c'è il sito internet www.anomalielitaliaocculta.it, insomma andate a dare un'occhiata perché è un progetto carino, immaginate di avere questo file tra le mani, dura circa 3 minuti e 18 secondi, bello, ok, io però non voglio 3 minuti di video ne voglio un po di meno per esempio ne voglio 2 minuti e 30. Mm. e che cosa facciamo noi prendiamo il video e lo trasciniamo dentro Davide avidemux lo mangia ok lo ingesta detta in maniera un po forse mm, non correttissima però comunque il video viene portato dentro al software eccolo qui e noi possiamo tranquillamente scorrerlo e inserire il nostro in e il nostro out per esempio inseriamo un in clicchiamo su questo bottoncino inseriamo un out Prendo un, un frammento molto lungo per farvi vedere quanto eh, è veloce nel fare l'export questo software. ok? Inserisco l'out. In basso a destra ho le informazioni sul frammento di video che ho estrapolato. Quindi ho preso il video da 30 secondi fino a 3 minuti e 0,9 secondi. Per un totale di ben 2 minuti e 38 secondi. Wow, eh, direte voi. Beh, voi direte per esportare 2 minuti e 38 secondi di file impiegherò circa 2 minuti, 1 minuto e mezzo. No! Perché Avidemux non effettua la transcodifica. quindi prende il video, taglia e lo esporta. Qui sulla colonia di destra troverete tutte le informazioni eh, sull'operato eh, di Avidemux. Ecco, facciamo un po' di pulizia ed ecco qua, forse ho ingrandito anche un pochino troppo, perfetto. Eh, Avidemux eh, ci permette di eh, impostare un, eh, un codec di output, Ok? E Sì, probabilmente se io vado a convertire un faccio un esempio: un MPEG in un H264. L'export non sarà immediato, perché in quel caso dovrà, eh, sarà effettuata una trascodifica. Ma se io lascio tutto così com'è? Copi, quindi utilizzo lo stesso codec che ho utilizzato per eh, il video originale per il video di output. E per l'audio, la stessa cosa, posso cambiare formato, ma lascio tutto così com'è. Quindi lascio copy, copy. Eh, in basso scelgo un contenitore, per esempio io voglio esportare questo video come mp4, ok? Non tocco nient'altro, lascio tutto così com'è. Cosa vado a fa fare? Vado a cliccare su salva. Olè. Scelgo la posizione nel mio hard disk dove voglio andare ad esportare il, il file video, per esempio file di eh, prova, non scrivete mai i nomi dei file con gli spazi. Utilizzate sempre gli underscore, come in questo caso, o i trattini. È una raccomandazione importante che mi sento di fare. Comunque, clicco su salva e guardate in 2 minuti e 30 secondi in quanto tempo vengono esportati. Fine. Fatto e eh, voi direte come ho com già fatto fatto fatto fatto ho esportato 2 minuti e 30 secondi in eh, nemmeno un minuto praticamente ok questa è la potenza di avidemux è la comodità di avidemux ecco il video che ho esportato eh, file di prova eccolo qui e come potete vedere è stato preso il video di in ed è stato tirato fuori un file di out eh, in pochissimi secondi prima di salutarci vi e di salutarci voglio farvi notare una funzione bellissima che ha questo software la possibilità di, re, di rintracciare i frame neri perché è utile perché se avete un video suddiviso in capitoli capitoli separati l'uno dall'altro da eh, del nero cliccando su questo bottoncino qui mi sembra uh, no su questo bottacino qui, eccolo qui, Avidemux analizza i frame e individua subito quelli Neri, quindi quelli che probabilmente sono la fine di un capitolo o l'inizio di un altro capitolo. Mi fermo qui, www.fabianbrosi.it, cercatemi sul mio sito internet, cercatemi su Facebook, su eh, Instagram, eh, registratevi a questo canale YouTube, se vi fa piacere ovviamente mettete un like e condividete queste clip video con i vostri amici. Grazie, grazie, grazie, al prossimo video tutorial. Ciao!